Passiamo ora al campo lunghezza. Precedentemente vi ho fatto vedere che ho inserito manualmente il, la lunghezza del tratto. In realtà questa è una cosa che avrei anche potuto evitare, perché mi sarebbe bastato avere qui l'elenco di tutti i tratti eh, generati, eh, andare nel eh, field calculator, andare a cercare la funzione di eh, lunghezza, e quindi eh, associare e calcolare automaticamente la lunghezza di tutti i tratti eh, praticamente già editati. Ma eh, questo anche rientra tra le attività che possono essere, diciamo, rese più smart, perché sempre all'interno di, eh, di Attribute Form eh, la parte relativa a lunghezza può essere, diciamo, automatizzata con l'inserimento di quelle che sono le funzioni. Sarà la stessa funzione che hai visto uh, in precedenza, uh, però insomma, uh, attivata in modo uh, automatico. Innanzitutto possiamo fare in modo che il campo sia non nullo e forzare la uh, non nullità tra del, del campo. A questo punto possiamo andare in uh, default value e andare a settare quello che è il dato, il valore di nostro interesse quindi abbiamo detto che è lunghezza, e verrà inserita automaticamente la lunghezza nel, nell'area della, della tab che si aprirà al termine dell'editing. Facciamo caso anche a questa uh, opzione, Apply Default Value on Update, che uh, spuntata, fa sì che ogni volta che noi andiamo a modificare per un qualche motivo la lunghezza del nostro tratto, questa viene automaticamente uh, ricalcolata. Quindi se io vado a modificare la, uh, la geometria uh, pardon, del, del tratto, questa praticamente viene uh, ricalcolata ogni volta. Clicchiamo su OK e facciamo un piccolo uh, test. Ecco, qui, la lunghezza è stata uh, calcolata automaticamente. E uh, se io ora... Uh, vado a uh, modificarla è 1,322 uh, metri, quindi poco più di un chilometro. Se io vado a modificare qualcosa, ad esempio, faccio in modo che questo sia un tratto più lungo. Se ritorno nella mia tabella, ecco qui che è stata automaticamente modificata la lunghezza. Interrompo la sessione. e anche in questo caso non salvo nulla. Torniamo a discutere di, del campo successivo, pendenza. Beh, pendenza è eh, un valore di tipo numerico, possiamo eh, andarlo a inserire manualmente, qualche cosa di manuale dobbiamo pure eh, inserire, non possiamo automatizzare tutto. Eh, però ad esempio il campo lunghezza, visto che è un campo che viene automaticamente eh, calcolato, possiamo anche renderlo nascosto. Così come abbiamo fatto per il campo feed. Passiamo al campo materiale. Il campo materiale è il campo che può essere reso più interessante. Perché nel momento in cui io vado a utilizzare, ad esempio, eh, il setup value posso andare a inserire qui una lista di eh, valori e descrizione che eh, mi consentiranno poi di eh, editare in maniera più veloce eh, il mio Uh, il, il mio tratto, in quanto comparirà praticamente un meno attendino da cui posso scegliere dei valori presettati. Questi valori possono essere anche importati da un CSV, Io ad esempio ho preparato un CSV con una serie di, uh, uh, di uh, informazioni uh, utili e uh, quindi adesso vado a uh, estrapolarmene uh, direttamente dalla... Ed ecco qua, abbiamo che in valore, è, vabbè, questa è l'intestazione della, della, della riga, quindi tipo eh, descrizione, io avevo inserito praticamente in questo csv tre colonne tipo descrizione e dn che è il diametro eh, nominale. Questa riga qui la posso tranquillamente eh, eliminare e quindi avrò che come valore, eh, come value qui c'è il pad PBC eh, circolare, e una descrizione che polietilene ad alta densità. Una tipologia di condotta fognaria, posso togliere quello che non mi interessa, polivinilcloruro, altra tipologia di eh, condotta, e circolare in calcestruzzo vibrato, altra tipologia. Quindi, fatto ciò, spuntiamo il non nulla e eh, cliccando su applica adesso andando a tracciare. otteniamo quello che è il materiale che possiamo andare ad aggiungere e questo anche verrà salvato automaticamente all'interno della tabella attributi nel momento in cui terminiamo la nostra sessione di editing.